Ciao a tutti! Oggi prepareremo i fagioli in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono dado bimbi, cipolla, pomodori, olio evo, prezzemolo, rosmarino, sale, pepe, fagioli secchi ammollati in acqua per il tempo indicato sulla confezione e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pomodori, la cipolla, il prezzemolo, il rosmarino ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 8.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 Aggiungiamo i fagioli, il pepe, il sale, il dado bimbi e l'acqua. Ed azioniamo il bimbi per 60 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino. Proseguire adesso la cottura per 15 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Verificate la cottura e eventualmente proseguire per altri 5 minuti. Andiamo a impiattare fagioli in umido. Grazie e alla prossima ricetta!